Zombie apocalypse, Ciao ragazzi, ciao a tutte e a tutti Allora, eccomi qua con un nuovo video Top Beauty E casa Perché qui ho la busta Di prodotti beauty E appunto Come vi stavo, vi stavo dicendo all'inizio In un altro video Che sono eh, appena ehm, come si può dire? Pronta di registrazione da un altro video. Sono appena uscita da un altro video che stavo registrando. Ciancia le bande, banda le ciance. Stavo eh, facendo un altro video e adesso sto facendo il video per voi di nuovo di zecca. Di questo qua. Allora, sto, te ho terminato. Non so quanti prodotti siano. Allora, uno, due, tre. Sì, tre prodotti della Vidal. Uno è il ginseng e guaranà, eccolo qua, ginseng e guaranà, voilà, questo qua, molto buono, mi strapiace, piace, e c'è una profumazione paradisiaca, non so perché vi paradisiaca, ma è la verità. Poi, questo è Camellia e Umbra, White Derm, White dermal Complex, idr idrata e rigenera, body wash, vabbè lo sappiamo, l'ho capito sensual touch sensazione allucinante buona, comunque molto buono e non è che la promozione mi interessa più di tanto come diceva Appunto, mia nonna, ma anche altre ragazze su YouTube, non è importante se profuma o meno, ma beh, ma il bello è che deve la farci! Perché la verità concordo con chi l'ha detto su YouTube. Non faccio noi perché poi, se no, vengo sempre linciata, non mi sta bene, ma non credo che venga linciata Perché siamo brave, dai, che siamo brave. Mm, Buona, nel senso che vabbè, ci siamo capiti che non, non dobbiamo litigare su YouTube per una fesseria, dai. Comunque, vi dicevo, la profumazione è ottima, anzi, diciamo la verità, mi lava bene, perché mi pulisce bene, e, e basta, e va bene così, e mi è piaciuto. Poi, questa cos'è? Orchidea imperiale, anche questa mi è piaciuta, la profumazione non era male per niente, anzi, ne ho fatto altre scorte di queste, e per, per rimanere in tema di... Eh, di Vaglio schiuma, ho preso uno che cos'è? Aspettate se lo trovo. No, non lo trovo. Vabbè, non importa. Comunque, ho preso delle maschere di viso perché ne ho bisogno. Che sono con la pelle proprio sembra che stiamo entrando appena su... nel deserto del Sahara. Non so se si è capito cosa voglio dire. Secchissima, esatto. Molto secca quindi. Tanto un verde 4,99 euro offerta. Vabbè. prezzo massimo consigliato Vabbè, qui non ce ne frega niente tanto un verde SOS placca colluttorio cosmetico generale quotidiana barriera protettiva antiplacca e questo è 500 millesimi di grammi per un paio di 12 mesi ok pulisce pulisce bene igienizza altrettanto non so se ho detto la stessa cosa ma è quello che ho detto ho detto poi fazzoletti molti uso 100% pura cellulosa <ride> soft dream presi questi dove fatemi vedere un po' Eurospin marchio Eurospin vedete non so cosa riuscite a vedere eccolo qua Eurospin già e niente questi mi sono piaciuti sia per soffiare il naso, che se non è l'ideale, ma vabbè, lo usavo più che altro per pulirci i pennelli quando mi truccavo e mi impiastricciavo e tutta quanta, mi usavo, osavo pulirmi qua sopra e ok. E ci sono piaciuti. Poi, poi, poi, poi non per non farci mancare nulla alla skin care oltre al make up, oltre al make up, alla skin care, oddio, con cosa mi sono bagnata, non lo so, poi. Ah ve lo dico Questo là è enorme ho ha bagnato è Disgraziato che non sei altro Vabbè Comunque Latte detergente idratante Fresh uva Fresh uva Stop Per pelli Normale o miste Con acqua d'uva Ok Questo qui Mi ha struccato con una bellezza Allora questo non so come metterlo Lo metto qua Perché faccio danni mi strucca da morire, allora sono con 200 ml di prodotto e mi struccava che era, per carità, top, top, top. Poi, ultimo prodotto ma non per importanza, anzi due prodotti, uno per la casa e un altro contro i raggi UV del sole. 50 ml di prodotto, qua non ve lo dico neanche ma sono sempre 12 mesi di PAO, sempre, che spesso sempre, comunque... E questo l'ho usato quest'anno al mare, quest'estate anzi al mare, quando sono andata all'isolotto, qui a Palau, all'isolotto c'è una spiaggia che andando a pochi passi da casa mia, si chiama, è chiamato l'isolotto e lì mi sono andata a fare un bel bagno, bello fresco, anche se non era tanto fresco perché l'acqua sembrava brodo, mamma mia, per carità di Dio, comunque, vabbè. A parte gli scherzi, non, non ci interessa, ci interessano le recensioni, via point. Questo mi ha protetto però un bel po' e ha profumato bene i capelli, quindi top. Mi è piaciuto molto. Non me l'ha neanche bruciato il sole, a parte che mi ha bruciato in faccia, ma non i capelli. Ma queste sono fesserie che aggiungo io. Deodorante, non per importanza, eh, meno male che ho detto solo due. deodorante DAV. Must rinsing idratante crema idratante deodorante ori, originale della Dove. Eccola qua. Finalmente sono riuscita a capire di cosa stavo parlando perché veramente vabbè, ho detto una stronzata, ma pensatemi, Scusatemi per la parolaccia, ma ci sta. Dove, quindi è top e è, mm, è piaciuto meglio di quello che ho comprato adesso, non so perché, ma non so se ritengo che mi faccia un po' un brutto odore, quello che ho comprato perché così ho comprato il deodorante Avenne Uthermal. Ha un bel odore ma non mi fa impazzire, poi non profuma come avrei voluto che mi profumasse, quindi stop, non comment, ciao Petri, ti sentiamo un bello pietoso, che comunque stiamo sa quanti? A 7 minuti di video che registro, vabbè. freschezza eccellente eccezionale, Lenore, risveglio e primaverile, vabbè questo lasciamo uno dire che vuole dirlo 25 lavaggi, questo è il, il appunto il detersivo che mi ha fatto casino qua dentro, vedete già questo qui è quello che fa la pub che pubblicizza appunto, um, come dire, il Blasi nella sua pubblicità di canale 5, credo che sia sì, o dappertutto. Comunque, sta in televisione, sì, e sono 25 lavaggi, 575 ml di prodotto, e non è male, dai. promozione ottima, sì, diciamo di sì. Adesso ve lo apro. E cerco di farvi capire, di farvi intuire che profumazione abbia. è un po' stucchevole la profumazione, devo dire la verità. Però, persiste sui capi. Cioè, questa è un'ottima un notizia, diciamo, sul mio canale YouTube. Quindi, è un po' stucchevole, ma profuma bene e sa proprio di bucato. Non voglio fare la stupida, però... Sa come dibucato del, delle nostre mamme nonne, come le dobbiamo definire noi, le nostre mamme, oltre alle nostre nonne. E mi piace proprio per quello, perché mi ricorda molto il profumo di quando lavavo mia madre i panni nostri in casa nostra. Quindi top, mi piace per quello anche. Mi ha ricordato molto quando lavavo i panni di mia madre. I miei, miei panni, le mie cose, le mie, mie robette, diciamo, dell'asilo. Quindi ecco perché mi ricorda perché questo mi piace, per questo motivo mi ricorda molto quando lavava faceva la lavatrice i panni, il bucato e la madre, ecco perché comunque a parte i dettagli che non c'entrano una favola una, una, una fava, scusate, però è la verità quando mi ricordo queste cose mi viene un po' la nostalgia di Abradini non lo so non so come spiegarli ehm sì, forse ci siamo capiti mi manca la madre che non c'è più però avrei voluto dirgli ma che veri ricordi che mi hai tramandato in queste cose, in questa, che passione che mi hai tramandato che belle cose che mi hai ricordato bellissimo mamma se mi ascolti da su non lo so cosa dire però mi manchi tanto un bacione e un abbraccio forte scusate ma non piango perché non, non, non, non voglio dare tristezza a nessuno però ho tanta nostalgia dei miei genitori e niente Ragazzi, scusate un po' per questa virgoletta un po' stupidina però ragazzi sta ogni tanto ho voglia di parlare un po' con voi oltre che oltre che con i miei con I miei zii, mia nonna, i miei parenti, via, scorrendo. Niente, ragazze. Ora è ora di andare a cenare. Si sì, sta facendo pranzare? Assolutamente no. Passato un bel po' pranzo, quindi ora si va a cenare. Supportatemi appunto con un like. Non l'ho detto all'inizio, non mi ricordo neanche più. Comunque, like, commento, iscrizione se vi va. Non vi voglio forzare, e perché no, attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video e aggiornamento ciao a presto un bacio e che dire perché no un abbraccio anche a voi forte virtuale anche se non so quando mai vi incontrerò e se vi incontrerò mai ma siete sempre nel mio cuore ciao un abbraccio affettuoso e un sorriso a tutti voi ciao